Il signor Bonaventura salva cece dalla rapina. Qui comincia la sventura del signor Bonaventura che del gas andando a letto non ha chiuso il oh. Risvegliato poco dopo, con il fiato corto oh. e fioco, fa uno sforzo per andare, la finestra a spalancare. Oh quel lato il bel cecè, con la dama volge il piede, ma in agguato sul cantone, truculento sta un fellone. Mani in alto! Aiuto! Ah! Esclama, spigottita la madama, e svenuta da a cadere, fra le braccia al cavaliere. Le persone tutto a un tratto, si spalancano di scatto, e ah! perso, che stranazza boccheggiante. Oh. Quando sensi al figlio di acquista, la signora a quella vista crede che ciò ci sia stato a colpirlo in pugilato. Oh mio prode salvatore, grida allora con calore, questa prova di valore, tutto merita il mio amore. Cioè, senza per molto, da un milione sotto sotto per la splendida figura al signor Bonaventura.